A tutti, amici, io sono la mamma di tv sì. Sapete perché parliamo in silenzio? Perché in cucina c'è la Befana, bifana. è tornata la Befana. Shush, shush. Senta, zitta, zenta, che sì. eh, si pensi... dobbiamo andare a sbirciare, sì aspetta un secondo. Noi in realtà. Avevamo sentito un rumore strano, eh, però non avevamo capito eh, chi è che fosse arrivato. Che Poi abbiamo... No, visto... Lei viene dipende, ma non me lo so vedere mai, che una chiave e lo Esatto. Si può solo vedere qua. Esatto. Non Ci non siamo chiuse in mano perché in cucina sentiamo dei rumori stranissimi e non senti, capiamo... Senti, che... Sentite? No, non si sente adesso non si sente e non capiamo che cosa stia facendo questa befana adesso è una bici adesso dobbiamo andare a sbirciare anastasia ma dobbiamo fare silenzio eh dobbiamo capire cosa sta succedendo andiamo siamo davanti alla, alla porta della cucina adesso apriamo e vediamo cosa sta combinando la befana apriamo anastasia apriamo Ancora questa Befana Non se ne vuole proprio andare Ma cosa sta facendo? Ma Befanuccia? Befanuccia? Ciao! Befana! No Befana ascolta non ti arrabbiare Volevamo solo capire Ma che cosa vuoi tu da noi? Dobbiamo fare una challenge ah. Con le scatole Trovare gli ingredienti dello strano Ma, Ma quali scatole Befana? 0, 1, 2, 3, 4, ah. 3, 4 5 ma cosa hai fatto Befana? Cosa dobbiamo fare noi? Dovete prendere una scatola che volete. Se c'è un ingrediente sbagliato, li arrangiate e fate lo slime come... Ma se c'è un ingrediente buono, fate lo slime come se... O brutto! Ma Befana, ma anche tu devi scegliere la scatola, però. Eh? Anche tu devi gareggiare con noi. Vero, Anastasia? Sì! Secondo me è Vanessa sotto il tantesimo. Vero, Anastasia? Cioè, se sì, noi riusciamo sì. a fare lo slime, Vanessa tornerà in sé. Invece, se vincerà la Befana, resterà per sempre una Befana. Tu cosa vuoi? La tua sorellina? Ok, oh, oh. però le scatole dai dobbiamo scegliere le scatole e trovare Ma gli ingredienti giusti in aspetta un attimo dobbiamo parlare prima con la Befana sì. allora io e Anastasia abbiamo deciso che anche tu dovrai gareggiare con noi quindi tu e Anastasia dovrete scegliere delle scatole una a testa e se tu perderai qualcosa succederà no. <ride> Sì! No. e invece io sì! io sono fatta così voi pensate che io sono un'altra persona ma non il credo domani devo portare in a tutti i bambini va bene Befana però tu lo stesso giocherai con noi ti va di giocare con noi? ok va bene okay. allora per vedere chi inizia per primo a scegliere la scatola dovete fare sasso forbice o pietra pronte? Sì. Yeah. ha vinto Anastasia quindi Anastasia dovrai scegliere per prima una scatola quale scatola? la 8? ok Grazie! che fortuna hai trovato la colla Anastasia bravissima e adesso Befana tocca a te che numero scegli? io scegli col numero uno 1 ok La crema per il corpo mm, Sarai una befana tutta profumata Ok Anastasia, tocca a te Ok Quale scegli? Scelgo La 9? Apri Anastasia Le perline azzurre Ai ai ai Speriamo che questo non ci rovinino lo slime sì, no. Eh vabbè, pazienza, adesso tocca la Befana Il 3 la, la colla trasparente Befanina, Befanina Tu ci vuoi fregare eh Vuoi restare Befana, ma noi ce to la me. faremo <ride> Anastasia tocca a te Zero Cosa ci sarà nello snarcato da zero? la colla blu glitterata ma sei bravissima tu vuoi la tua sorellina vero di la verità stai facendo di tutto per riavere la tua sorellina sì e invece questa Befanina sta facendo di tutto per restare Befanina ma... sì. numero 6 per la Befana allora qui avremo una Befana tutta profumata con i denti splendenti brava Befana che ha trovato il dentifricio Vai Ani, numero 4 per Anastasia, wow, colla! No, amore, questa non è una colla. Questa è una tempera color oro. Però oh, va no. bene lo stesso. Il nostro slime sarà tutto color oro, Befanina. Brutta brutta. Befana numero 7 per la Befana. Oh! i glitter neri come il carbone quello che porti tu nelle calze te lo meriti Befanuccia scegli il numero 2 il mio numero fortunato vediamo un po' Pammine! le palline colorate vai Befana non ti rimane che scegliere il numero 5 cosa abbiamo? Il colorante rosso Ok, abbiamo aperto tutte le scatole Adesso non ci resta che fare lo slime Anastasia, speriamo di vincere Così riavremo la nostra bambina La mia sollevita Eccoci prontissimi A questa sfida In cui finalmente Sveleremo l'entità di questa brutta Mefanaccia Allora, siete pronte? Sì! Pronti, dai, partite! Ognuno metterà i propri ingredienti e alla fine vedremo chi vincerà. Voilà! E voilà! Ok. La nostra Befana mette il dentifricio, mi raccomando, eh? Non badare a spese Befana, aggiungi, schiaccia bene! Ok. Anastasia metti le tue palline Anastasia ha messo le palline La colla viola E la colla blu glitterata Mentre la nostra Befana Ma che carino Befanina Ma abbiamo dei colori stupendi Ha messo la crema per il corpo I glitter neri come il carbone Il dentifricio E la colla bianca trasparente Adesso Anastasia mette invece La tempera color oro E l'aiuto io Cosa è successo? Ed è esplosa la nostra tempera! È esplosa la tempera! Befana, allora, ma tu vuoi vincere, mi sa? Ehi, eh? Perché qua stiamo sì! Ragazzi, avevo detto: per me magari poi è chiucciato e eh? non ce ne <ride> Ma guarda un po' questa tempera! Guarda il mio tatuaggio che bello! Vediamo un po' questo tatuaggio! Wow, una farfalla! <ride> Anastasia deve mettere l'ultimo ingrediente: le perline azzurre. Ok, amore, direi che va bene così, visto che abbiamo già esagerato con la tempera. Ne mettiamo ancora una? Va bene. La nostra Befanina apre il bicarbonato. Bene. Un po' per Anastasia e un po' per la Befana. Ok. Cominciamo a girare. Wow! <ride> stupendo wow, wow. vediamo invece il colore la befana tutta rossa ma sei sicura che non sei babbo natale infatti mettiamo ancora un po di bicarbonato befanina <ride> ha detto liquido gira ancora anastasia ma quanto è rosso così. Vediamo il con tuo... Ah, il tuo sta diventando verde. un altro verde, un verde... verde come l'albero. Come l'albero di Natale. Sì, perché l'albero è verde. E però no? Anche il retto è verde, vero? Eh, anche il verde è verde, certo, eh beh sì. E invece la nostra Befara, vediamo un po'. Ok, mi metto io il liquido per le lentine, va bene? Perché tu Befara non sei capace, sei solo una Befanaccia. Vai. Ok, bacio. Scusa, sembra, ma sembra come una pioggia, vero? È scesa come una pioggia, eh, sì. Infatti. Una pioggia Sono di liquido portata. per lentine. Andiamo avanti. Non mi dire che vince la Befana, eh. Mi serve un po' di bel corpo. Scusi, non ho capito. Un carponato. Il è finito? Ah, Anastasia, dai, che stiamo, ce la stiamo facendo, Anastasia! Si sta staccando dalle pareti quello di Anastasia. Mettiamo ancora un po' di liquido. Po'. Anche... Bravissima, fantastico. Vuoi un po' di liquido sulle manine? Me. La Befana... Ci sta provando in tutti i modi a far uscire il suo slime, ma non uscirà mai perché abbiamo messo il dentifricio e con il dentifricio lo slime non è infinito. Ma è bellissimo! Le wow! Qual è blu? Beh, beh è blu. Fa niente che è blu. Ok, io direi che Guarda a questo fanina. punto non possiamo far altro che proclamare la vincitrice Befana, che non sei tu, sei solo una befanaccia. Io vinco. Mentre la nostra vincitrice è Vanessa. Quindi non possiamo far altro che aspettare la metamorfosi della befana che ritorni la persona misteriosa. Amore, amore tornata vanessina hai visto Anastasia grazie al tuo slime l'incantesimo si è annullato amore tutto bene ma cosa è successo? niente amore e io ho lo slime lei ha vinto la sfida e tu sei tornata vanessa stai bene? Perché c'è un eh, eh, ci siamo lavati i denti amore volevamo accoglierti <susurra> con l'alito pulito <susurra> Babi! Brave! Se il video vi è, è piaciuto, piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao! Con le mani tutte poche! Ciao!